Orlando invita, raccontando la storia di questo bellissimo giovane che a un certo punto diventa donna e poi ritorna uomo e poi ritorna donna e poi a un certo punto c'è proprio nel, nel quarto capitolo una sorta di inno della bisessualità quando dice insomma lui si poteva permettere il lusso di godere dell'amore sia con gli uomini sia con le donne e indubbiamente spinge a riflettere su quanto dentro di noi ci possa essere, quanto possa essere larga l'oscillazione tra la dimensione maschile e quella femminile? Mi sono posto la domanda e mi sono dato la risposta credendo di aver trovato e sperimentato queste due dimensioni proprio nel, nel mio lavoro d'attore. Nel senso che mentre cerco il risultato, mentre cerco di entrare in un personaggio... Uh, devo attraversare una fase in qualche modo femminile cioè di apertura di recettività e poi quando il personaggio è stato definito afferrato e, e concluso per restituirlo al pubblico devo intervenire con una dimensione maschile un'ombra scura all'angolo dove un tempo si trovava una taverna era con ogni probabilità il cadavere di un uomo. Nella lettura ad alta voce per, per un audiolibro o per la radio, di diverso rispetto al palcoscenico, c'è l'intimità, questa dimensione di, di, di sentire come se tu parlassi all'orecchio dell'ascoltatore, mentre in, sul palcoscenico devi rivolgerti con una portata, un arco, la portata della tua, della tua voce, della tua intenzione, deve coprire un arco, eh, mentre questa intimità è l'aspetto forse più bello della lettura per gli audiolibri. Certo è che la traduzione di Mario Fortunato è particolarmente bella, è particolarmente entusiasmante, c'è cioè una lingua italiana che è al meglio dell'italiano, ma nello stesso tempo si ha quasi la sensazione, soprattutto facendola ad alta voce, si ha quasi la sensazione di parlare inglese.